MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a MTB Gran Fondo, immagini che vi arrivano da Prato, siamo in Toscana per raccontarvi la 34esima edizione della Gran Fondo da piazza a piazza. Il centro storico di Prato è elegante ed impianto medievale. Una delle prime cose che attirano l'attenzione all'interno della cerchia muraria è il Castello dell'Imperatore, unica testimonianza sveva nell'Italia centro-settentrionale. A poca distanza dal castello c'è Piazza Duomo che ospita la Cattedrale di Santo Stefano. Girovagando per il centro storico da vedere sicuramente la basilica di Santa Maria delle Carceri, il palazzo pretorio con la famosa fontana del Bacchino, il monumento simbolo della città di Prato. Poco distante dal centro storico, lungo la riva destra del fiume Bisenzio è allestita la zona logistica di partenza e di arrivo della 34esima Edizione della Da Piazza a Piazza, una delle gran fondo più storiche italiane. La gara è valida come terza prova del Challenge Coppa Toscana e fa parte anche del circuito Deltos Cup. Tanti top team presenti, questo è il Bottecchia Factory Team, il Taddei Factory. E a proposito di Taddei Factory Team andiamo subito a sentire... Riccardo Chiarini. Oggi percorso che conosco bene perché più o meno si va a ricalcare un po' il vecchio percorso ancora da 100 km che penso di essere uno dei pochi elite ad averlo fatto e quindi più o meno l'ho provato mercoledì, le zone conosco, percorso che mi piace molto e niente, sicuramente questa è una gara a cui tengo particolarmente perché per me è un po' una gara di casa e, e niente, ci terrei ho fatto tanti podi, non l'ho mai vinta quindi oggi parto un po' anche Col dente avvelenato la domenica per tentare di vincerla. Immancabile il Sudal Likugan International MTB Team di Stefano Gonzi, questa per il team E la gara di casa. Si sta preparando intanto il due volte campione del mondo marathon Leonardo Paez. Che andiamo subito a sentire ai nostri microfoni. Sì, oggi ci sono salite belle, quelle che mi piacciono. Speriamo che la gamba. Risponda come, come, come lo so fare e dai, è un percorso bellissimo come hai detto, anche discese bella di guidare, divertente si può dire. Si ritirano i pettorali e ci si prepara ad entrare in griglia, la zona di partenza e di arrivo è allestita lungo la golena del fiume Bisenzio, una novità. Per questa edizione della Da Piazza a Piazza è nuovo pure il tracciato che nel, nella versione Marathon misura 65 km per 2.000 metri di dislivello. Nel Gran Fondo invece è di 37 km e 1.200 metri di dislivello interamente disegnati sulla destra del Bisenzio e sui monti Iavello e Cavallaie che dominano la pianura pratese. Sono oltre 600 gli iscritti a questa edizione della Da Piazza a Piazza, atleti provenienti un po' da tutta Italia per questo immancabile appuntamento con la mountain bike. Tra le donne questa è Chiara Burato del team Mente Corpo, Sandra Mairofer. Pronta anche Deborah Piana, altissimo anche il livello per la gara femminile. A questa gran fondo da piazza a piazza, pronti in griglia anche gli atleti del Bottecchia Factory Team con tra gli altri Franz Hofer, il colombiano Pan Daniel Alarcon Ambrosio, il vicentino Domenico Valerio e gli atleti Sudal Likugan con Daniele Mensi, Stefano Valdrighi. E il numero uno si tratta del due volte campione del mondo marathon, il colombiano Leonardo Paez, che dovrà vedersela oggi anche con Riccardo Chiarini del Taddei Factory Team. Manca veramente poco alla partenza e alle ore 10 in punto scatta lo start della 34esima edizione della Da Piazza a Piazza. Prima partenza dedicata al percorso Marathon, si dovranno percorrere 65 chilometri e 2000 metri di dislivello. Intanto Domenico Valerio e Riccardo Chiarini hanno conquistato il favore della telecamera nei primi metri di gara e partono anche i tantissimi amatori che non hanno voluto mancare a questo importante appuntamento con la mountain bike e con la da piazza a piazza e dopo 7 minuti parte anche il percorso gran fondo di 37 km e 1200 metri di dislivello ma con la nostra regia siamo sulla testa della corsa con... Riccardo Chiarini e Domenico Valerio davanti a fare l'andatura. Siamo a velocità controllata per uscire dal centro di Prato e imboccare la prima salita di giornata dove siamo già con le nostre immagini nei primi chilometri. La salita è ancora su fondo asfaltato per poi diventare sterrato dopo pochi chilometri. Leonardo Paez, Riccardo Chiarini, Francesco Acco a fare l'andatura ora e la regia stacca dalle immagini che ci arrivano da Moto2. Siamo sul falso piano prima di imboccare la lunga salita. Questa è Cristiana Lippi con la maglia di leader del circuito Coppa Toscana che saluta la telecamera. Un percorso come dicevo tutto nuovo per la 34esima edizione della Da Piazza Piazza che resta sempre sulla parte destra del fiume Bisenzio con il Gran Premio della Montagna del Monte Cavallaie a quota 960 metri sul livello del mare. Intanto i primi chilometri di ascesa hanno fatto una prima selezione, ora davanti a tirare c'è Francesco Failli del Taddei Factory, Leonardo Paez, Sudal Licugan, Diego Rosa, Riccardo Chiarini, Stefano Valdrighi, Daniele Menzi. La telecamera indugia sulla pedalata di Leonardo Paez, il due volte campione del mondo marathon. Attendiamo anche il passaggio della gara femminile, intanto transita anche Nicola Morozzi del Tutto Bike Team con la maglia di campione del mondo Marathon di categoria. E attenzione per la gara femminile, davanti si è portata la veronese del team Mente Corpo Chiara Burato che ha qualche metro di vantaggio sulle avversarie che sono ora Sandra Mairofer e Deborah Piana del team Cingolani. Intanto transitano anche i tantissimi amatori che stanno percorrendo la prima parte di salita. Vediamo se riusciamo ad intercettare ancora qualche passaggio per la gara femminile. Transitano anche le maglie di Coppa Toscana e con la maglia di Coppa Toscana è anche Cristiana Lippi del ciclissimo Bike Team Ancora passaggi per la gara femminile, questa è Elisa Castaldelli con la maglia di leader del circuito Deltos Cup. La giornata oggi è bellissima, soleggiata, calda, una vera giornata di primavera dopo il freddo dei giorni scorsi ed è sicuramente un piacere pedalare oggi sulle colline di Prato a questa 34esima edizione della Gran Fondo da piazza a piazza, valida come terza tappa del circuito Coppa Toscana. Ma andiamo subito a recuperare la testa della corsa quando inizia lo sterrato e attenzione perché non c'è più nel gruppo di testa Francesco Ora a tirare c'è Riccardo Chiarini con Diego Rosa, poi la coppia Sudal Dal-Likugan, Leonardo Paez e Daniele Mensi sono in quattro nel gruppo di testa. Ad inseguire subito c'è Stefano Valdrighi sudal Dal-Likugan, poi Ramon Vantaggiato e il Vicentino Domenico Valerio, entrambi del Taddei Factory Team. Possiamo dire che selezione è stata fatta sin dai primi chilometri di gara. In ottava posizione transita il colombiano del Bottecchia Factory Team. Si tratta di Juan Daniel Alarcon Ambrosio. Eccolo transitare davanti alla nostra telecamera. E da qui inizia lo sterrato. La prima parte è molto scorrevole, poi diventerà anche abbastanza tecnica con Pietre e Sassi, gruppo di inseguitori con sulla destra Franza Offer Bottecchia Factory Team, Filippo Bertone e c'è anche Francesco Failli che dopo aver tirato la testa della corsa ora è attardato, probabilmente non è ancora in ottima forma dopo l'indisposizione della scorsa settimana. Ma grazie all'aiuto della regia andiamo subito a recuperare la testa della corsa con la telecamera posta su Moto1 e siamo con Ramon vantaggiato, Domenico Valerio e Stefano Valdrighi, i tre inseguono il quartetto di testa con i due Taddei Factory. Diego Rosa e Riccardo Chiarini e davanti vediamo la coppia Sudal Likugan MTB International Team formata da Leonardo Paez e Daniele Mensi. Lasciamo andare i biker, ora per noi un attimo di pausa, MTB Gran Fondo torna dopo la pubblicità. E' tanto pubblico anche lungo il percorso ad applaudire i biker, siamo con il gruppo di testa e con davanti ora Diego Rosa, poi Riccardo Chiarini, Leonardo Paez e in quarta posizione Daniele Mensi, su Dal Likugan. I quattro hanno già in questo punto un buon margine di vantaggio sugli inseguitori che sono ora Domenico Valerio in quinta posizione, Stefano Valdrighi. Al sesto posto e settimo è il Veneto Ramon Vantaggiato, ciclita Day e siamo nuovamente con la testa della corsa grazie alle immagini che ci arrivano da Moto1, il quartetto di testa con Daniele Mensi in quarta posizione che attenzione ci sembra perdere terreno sugli avversari che sono... Leonardo Paez lo vediamo inquadrato ora con uh, la sua Likugan Innova, il due volte campione del mondo marathon. Ha davanti a sé la coppia Tadei da Factory, formata da Riccardo Chiarini e Diego Rosa. E sta perdendo ancora terreno Daniele Mensi su dal Likugan. Eccolo. Daniele inquadrato ora da Moto1, aumenta il ritmo Daniele cercando di recuperare il trio di testa formato da Leonardo Paez in terza posizione e Riccardo Chiarini e Diego Rosa. Tanto siamo all'interno del bosco, un tratto questo molto molto bello e spettacolare e guardate che spettacolo con tutta la valle di Prato. Mentre transita Riccardo Chiarini in prima posizione seguito dal compagno di squadra Diego Rosa e perde qualche metro Leonardo Paez su dal Likugan sempre in terza posizione. Mentre attenzione perché Daniele Mensi è stato raggiunto e superato da Domenico Valerio, Stefano Valdrighi e Ramon Vantaggiato. Ora il Vicentino d'adozione è in settima posizione. Andiamo qualche chilometro indietro e per la gara femminile è sempre al comando la veronese del team Mente Corpo Chiara Burato. In seconda posizione troviamo... Deborah Piana che deve fare attenzione perché alle sue spalle c'è Sandra Mairofer ad inseguire. Con moto 1 andiamo a recuperare la testa della corsa dove ci sono sempre Riccardo Chiarini e Diego Rosa che si stanno tuffando ora in discesa. Sempre inseguiti in terza posizione da Leonardo Paez. Che perde in questo punto ancora secondi preziosi dalla testa della corsa. Gli inseguitori con Ramon avvantaggiato, Stefano Valdrighi e Domenico Valerio. Che ne approfitta in questo punto per bere. Transita davanti alla nostra telecamera anche Daniele Mensi. In discesa anche lui ora. Ottava posizione per il colombiano. Juan Daniel Alarcon Ambrosio, Bottecchia Factory Team. Transita anche Marco Galeotti, al nono posto l'atleta del Tutto Bike Team. Gruppo di inseguitori, composto da una decina di atleti, aperto da Franz Hofer, poi Francesco Failli. Davide Masi e chiude la coppia Matteo Spinetti con Mattia Toccafondi del ciclissimo bike team. Intanto nella seconda parte di gara rimangono invariate le posizioni di testa con il duo Taddei Factory con Chiarini e Rosa, inseguiti da Leonardo Paez. Intanto qualche chilometro indietro andiamo a recuperare anche... La gara femminile intanto transita anche Francesco Bonetto. E seguiamo il passaggio anche di un leader del circuito Deltos Cup, si tratta di Gabriele Calligola, categoria Master 3. E attenzione per la gara femminile è ancora al comando la veronese del team Mente Corpo, Chiara Burato. Eccola Chiara che transita ora davanti alla nostra telecamera. Chiara però deve fare molta attenzione perché alle sue spalle a poche decine di metri c'è l'altoatesina Sandra Mairofer in seconda posizione, mentre ha perso qualche metro l'atleta del team Cingolani, Deborah Piana. Intercettiamo anche la gara Gran Fondo dove davanti a tutti ci sono, li vediamo in questo gruppo, Luca Bertelli del GS Avis Prato Vecchio e Stefano Stefanini del Bike Evo. Un percorso che è piaciuto moltissimo con una lunga salita iniziale. Le discese poi non sono mai proibitive sono alla portata di chi abbia una discreta abilità di guida in mountain bike. Ma grazie all'aiuto della nostra regia andiamo a recuperare anche la gara Gran Fondo dove davanti ci sono Luca Bertelli e Stefano Stefanini seguiti da Sauro Nocenti, Daniele Pretini e Giulio Porciatti. Eccoli applauditi dal pubblico lungo il percorso. Ma trasferiamoci subito sul rettilineo d'arrivo lungo il fiume Bisenzio per attendere l'epilogo della gara a gran fondo. E attenzione, il primo a presentarsi è... Luca Bertelli, braccio al cielo per l'atleta del GS Avis Prato Vecchio che fa sua la da piazza a piazza versione Gran Fondo seguito in seconda posizione da Stefano Stefanini del Team Bike Evo, terza posizione per Daniele Pretini del ciclo team Sanginese. Per la gara femminile a vincere è Nelia Cabetai davanti ad Elena Teoni e Silvia Cervini. Ma andiamo subito a vedere com'è la situazione sul percorso Marathon. E attenzione, sono sempre in due davanti e si tratta di Diego Rosa e Riccardo Chiarini, il duo del team Taddei Factory. Eccoli transitare davanti alla nostra telecamera e dirigersi verso L'arrivo di Prato lungo il fiume Bisenzio, in terza posizione c'è sempre il due volte campione del mondo marathon, Leonardo Paez, intanto manca veramente poco allo all'epilogo della da piazza a piazza in versione marathon, i primi ad entrare in zona arrivo sono proprio loro, sono Diego Rosa che in questo punto supera Riccardo Chiarini e in terza posizione Leonardo Paez, velocissimo, vediamo se riuscirà a raggiungere il duo Taddei da Factory, ma niente da fare perché giungono in parata Diego Rosa e Riccardo Chiarini braccia al cielo per i biker del Today Factory la vittoria va a Riccardo Chiarini secondo posto per Diego Rosa con il tempo di 2 ore 45 minuti e 16 secondi e in terza posizione Leonardo Paez, Sudal, Likugan, MTB International Team Leo accusa un ritardo di soli 12 secondi dal vincitore, intanto stanno per chiudere anche Stefano Valdrighi e Domenico Valerio ed è Stefano Valdrighi ad aggiudicarsi la quarta posizione, quinto posto per Domenico Valerio. Sicuramente un'ottima prova anche per Stefano Valdrighi e ottima prova anche per Domenico Valerio Taddei Factory mentre chiude in sesta posizione Ramon vantaggiato. Settimo posto per Filippo Bertone, ottavo Juan Daniel Alarcon Ambrosio, nono Francesco Failli e chiude la top ten Francesco Bonetto del Bottecchia Factory Team Cerimonia Floreale con al terzo posto Leonardo Paez al secondo Diego Rosa e il vincitore Riccardo Chiarini del Taddei Factory Team ora la parola ai protagonisti di giornata Satisfatto ci tenevo magari a vincere ma non era facile dopo un periodo un po' difficile dai sto migliorando oggi sono contento di sì, di arrivare così vicino a loro perché stanno andando veramente forte, poi loro in due è stato da parte mia magari un po' un errore all'inizio, dovevo tenere ancora un po' duro perché poi era un tratto un po' non favorevole, era troppo, un po' di pianura, un po' di spingere lì, ma poi per fortuna c'era salita, sono riuscito a rientrare, l'ultima parte era tecnica di guidare, di stare davanti e dai. E' un errore, mi ha costretto a stare un pochino attardato per non, non fare la volata, comunque dai, sono contento e complimenti ai vincitori. Ma sì, con Riccardo dall'inizio anno, che, con Riccardo, con Francesco, con tutti, stiamo facendo un ottimo lavoro di squadra, stiamo portando un po' quello che è la nostra esperienza da corridori su strada in mountain bike. E... Sta portando i propri frutti, quindi siamo contenti così, continueremo a correre così. Oggi era una gara che ha de de deciso che era per Riccardo, quindi si correva per lui e ha centrato il bersaglio, quindi ci saranno altre gare per me, altre per Francesco e andremo avanti così tutta la stagione finché funziona. E Con Diego ha fatto un grandissimo ritmo, io in dei punti riuscivo a stargli dietro ma non sarei mai riuscito, quindi devo ringraziare tantissimo lui. Quando è rientrato Leo insomma, ci ha fatto un po' preoccupare, in volata sapeva di essere più veloce, però l'arrivo in volata è sempre pericoloso. Per fortuna un suo errore in discesa ci ha fatto riguadagnare qualche secondo che l'abbiamo tenuto fino all'arrivo e ce l'abbiamo fatta arrivare in parata. Ma torniamo subito sul percorso di gara per attendere l'epilogo anche della gara femminile. E attenzione perché nella seconda parte di gara si è portata al comando L'altuatesina Sandra Mairofer del team Grand Bike Veloclub Torino che si è lasciata alle spalle. Deborah Piana del team Cingolani, eccola a transitare ora davanti alla nostra telecamera che ha raggiunto e superato Chiara Burato che ora è in terza posizione. L'atleta del Mente Corpo. E grazie all'aiuto della regia andiamo subito sul rettilineo d'arrivo. E la prima a tagliare il traguardo è proprio lei. Si tratta di Sandra Mairofer del team Grand Bike Veloclub Torino che va a vincere con il tempo di 3 ore 33 minuti e 9 secondi seguita in seconda posizione dalla trentina Deborah Piana del team Cingolani. L'abbraccio tra le due atlete. Tanto complimenti quando Attendiamo anche la terza Questo posizione ragazzo. ed è proprio lei la Chiara. veronese Burato. del team Mente Corpo Bravissima a salire Chiara. sul terzo gradino del podio. Brava a Chiara Burato. Cerimonia floreale femminile con Chiara Burato, team Mente Corpo in terza posizione, Deborah Piana, team Cingolani in seconda e la vincitrice Sandra Mairofer del Grand Bike Veloclub. Sono soddisfatta perché vedo che Comunque dai, la condizione c'è e speriamo insomma, di, di migliorare, tanto la stagione è lunga, quindi avremo modo di sfidarci ancora. Dice cioè, Ci tenevo a venire a fare questa gara, che è una gara un po' di cartello in Italia, no? E ci tenevo e sono contenta del mio risultato. sì. Cioè, All'inizio ho fatto un po' fatica, subito così il ritmo alto sulle salite, però poi mi sono ripresa e sono andata bene. Um, sia in salita che in discesa ho guidato, guidato bene, mi sono divertita un sacco e sono super contenta di portare questa vittoria a casa Marco Barni, siamo alla fine di questa bellissima giornata qui a Prato per la 34esima edizione della, da Piazza Piazza un percorso tutto nuovo che è piaciuto tantissimo Sì, per fortuna eh, per il percorso nuovo er eravamo titubanti perché sapevamo che era duro però poi alla fine tutti hanno detto che è duro ma si sono divertiti da morire, quindi questo è fondamentale, quindi il divertimento è alla base di tutto. Siamo molto soddisfatti anche dei podi, il parterre, le persone, vedo tutti molto sorridenti e divertiti, quindi per noi è il top. E siamo alle premiazioni finali e con la vestizione delle maglie di leader dei circuiti Deltos Cup e Coppa Toscana. Vediamo chi sono i nuovi leader di Coppa Toscana dopo la da piazza a piazza. Vestono la maglia di leader tra gli Elite Riccardo Chiarini e Sara Mazzorana. Under Mattia Toccafondi, Junior Emanuele Spica, Elite Master Luca Accordi. M1 Matteo Spinetti, M2 Simone Tassini, M3 Nicola Corsetti, M4 Cristian Fabri, M5 Daniele Messano, M6 Renato Papaveri, M7 Mauro Vegnoli, M8 Guido Bichi e tra le donne master Chiara Tassinari, Elena Teoni, Cristiana Lippi e Beatrice Mistretta. La Coppa Toscana vi dà appuntamento per la quarta prova a Capoliveri in provincia di Livorno domenica 6 maggio con la Capoliveri Legend Cup. E da Prato è tutto, un saluto da Carlo Rosa, la grande mountain bike di MTB Gran Fondo torna come sempre la prossima settimana. MTB Gran Fondo, in collaborazione con...